spesso ci sentiamo atterriti, stanchi, tristi ed impauriti nonostante ciò come spinti da una forza mistica riusciamo ad andare avanti e risorgere più forti di prima questa nostra forza è il coraggio troppe volte non ci rendiamo conto di utilizzarlo ma è presente in molte delle nostre azioni quotidiane anche le più semplici. Siamo coraggiosi quando affrontiamo una nuova sfida fisica, battiamo un nuovo record giù di lì. Siamo coraggiosi quando iniziamo a dire posso farlo anziché non, non posso. Siamo coraggiosi quando non ci vergogniamo di noi stessi. Siamo coraggiosi anche quando capiamo che qualcosa non va. Siamo coraggiosi quando riusciamo a guardarci allo specchio. Siamo coraggiosi quando siamo fieri della nostra pazzia e di siamo coraggiosi quando in un gruppo di persone con un'idea differente ci alziamo e lottiamo per difendere ciò in di cui crediamo. Siamo coraggiosi quando ci fidiamo di Dio. Siamo coraggiosi quando come Gesù riusciamo a guardare oltre ciò che ci blocca. Siamo coraggiosi quando non rimaniamo più stregati e immobili davanti alle difficoltà ma ci corriamo incontro. Siamo coraggiosi quando affrontiamo la vita oltre ogni all'incanto.